che cosa è Tenerife oggi parliamo di barbe allora abbiamo fatto crescere io e il mio compagno De Trabago questa barba particolare bianca e adesso andremo a colorarla sarà una sorpresa per me personalmente ma anche per voi ci vediamo tra un pochino Estamos, chicos. Vale, bien, muy bien. ¿Qué hablamos hoy? Hombre. Hablamos de teñir la barba. Teñir la barba. Eh, para cinco. Cinco. Para cinco. mi compañero francés. Fantástico. Para mí es la primera vez que me colore la barba. No, para mí también. Vale, <risa> buenísimo. Eh, esta... Vamos a ver qué va a salir. Vale, ora parliamo in italiano che mi, mi viene molto bene, eh, quest'anno abbiamo la moda della barba per gli uomini e naturalmente con i capelli che crescono possiamo colorare, far mesh e, e, eccetera, in questo caso specifico la barba sarà un, un banco di, di prova per tante iniziative di colorare anche le barbe come i, i capelli, per dare degli effetti luce che Andrea adesso sta iniziando a... Bene. Pennellino morbido. Fantastico. È morbido? Molto morbido. Non ascuto nulla. Quale? Vale carino, quanto tempo... Un eh, una sventa e sì, Poi Lego e... È... creò... uno shampoo. Tanto per avere un riflesso. Sì. Perché caro mio ti stai invecchiando. Molto bello. In diretta si dovrebbe scurire. Sì, sì, sì il, tempo, il tempo che arriva l'ossidazione Il risultato non lo voglio un'imposta Sì, no, sono d'accordo con te per dare una leggera barba vissuta Una Sì, una sfumatina da viaggiatore del mondo Sto entrando nella parte, eh? come un attore si prepara per diventare il raggi cricciatore del mondo. <ride> Bene, qui è bello lavorare con molta tranquillità, con... Io lavoro, tu che fai? Eh, no, io non sto a parlare, <ride> <ride> io ballo, ballo. Stiamo facendo questo... Sì, tempo tempo. <ride> Questo è per tutti i colleghi, quante volte la gente che si muove, si sposta sì. e ti deve il mal di levi perché vai troppo avanti La segui come un cagnolino. Poi appunti i piedi e fai: guarda, oh. se ti muovi non ti viene bene, la parola magica è quella, e vedi che bam, si Se blocca tutto. Vale. Paralisi: benissimo. Vedi che que... se è l'ossidazione? Sì. Miramola sulla la cama. Mera. Mera. Allora qui eh, comincia a ossidarsi. Qui ancora non tanto, però già io la vedo perché c'è riflesso eh, dalla luce. È... Oh, no. Noi c'è riflessi dalla luce che arriva il mondo. La vedi dalla parte è bianca, la vedi dall'altra parte è scura. Proviamo? spostare l'inquadratura. Ma che cosa è Tenerife? Parliamo di barbe oggi eh? Per informazioni ti sto facendo un senza ammonia. Perfetto. Per chi volesse colorare la barba siamo a Porto Colonna. Porto Colonna è un porticolo turistico qui a sud di Tenerife. Sì, Buona pare, si sì, buono aspettiamo un Senti, ma un caffeino? 5 minuti, sì, sì, si sigaretta, si un caffè, una sigaretta, sigaretta pettiniamo. Pettiniamo. Ci vediamo dopo. A salve. Mentre mi prendo un buon caffè, la barba comincia a scurirsi. Benissimo, vedo che il, il risultato è venuto molto bene. Che cosa abbiamo utilizzato? Un uh, tonno 5 senza ammonia. Senza... La marca non te la dico per non fare la pubblicità. Ah vabbè, <ride> noi non facciamo pubblicità no. di tinture, naturalmente. Allora, questo è un uh, dei tanti tutorial che stiamo pre preparando per i giovani parrucchieri. Anche questo è fare il parrucchiere, no? Francesco Carlori e Andrea Donnarumma, ci vediamo alla prossima, alla prossima puntata, ciao! ciao.